Ok, allora riprendiamo eh, quindi oggi il discorso che avevamo iniziato eh, la settimana scorsa sulla rappresentazione dei numeri e sulle eh, operazioni aritmetiche che si fanno con i numeri binari. Eh, per il momento eh, stiamo parlando di eh, rappresentazioni algebriche, quindi ancora teoria, un po' di matematica, eh, ma poi vedremo come questo si traduce nei circuiti elettronici che ci sono alla base del calcolatore. Allora, la settimana scorsa abbiamo visto sia la rappresentazione dei numeri binari positivi che è l'operazione di somma e sottrazione e avevamo osservato che si poteva verificare una condizione strana no? che prendeva il nome appunto di, eh, di operazione di overflow eh, che si verificava quando eh, la, eh, il risultato di un'operazione richi avrebbe richiesto più bit, quindi più spazio a disposizione rispetto allo spazio che avevamo a disposizione lo spazio che fosse disponibile prima quindi ad esempio se io so che i numeri, lavoro con i numeri codificati a 4 bit e salta fuori che il risultato dell'operazione è eh, un numero che deve essere rappresentato su 5 bit eh, beh allora questo lo chiamo condizione di overflow perché questo numero, questo quinto bit io in realtà non ce l'avrò, non esiste no? e quindi sarò eh, obbligato a rappresentare no, il risultato in modo errato, in modo approssimato eh, io dirò che il risultato di questa somma è questo valore e quindi dirò erroneamente che 5 più eh, questo è 14 fa 3 no? che chiaramente nella, eh, nella aritmetica di tutti i giorni è sicuramente sbagliato eh, è il risultato che però sono costretto a dare se nel mio calcolatore io avessi solamente la limitazione di avere solamente 4 bit no? e quindi se l'unico Uh, universo che ho è un universo a 4 bit, il numero uh, 21, uh, 19 che sarebbe il vero risultato non esiste nel mio mondo no? perché su 4 bit il numero massimo che, che potrò mai rappresentare è il numero 15. Mm? Quindi capita, eh, capita questo, se io ho un'aritmetica a dimensione fissa, non tutti i risultati possono essere rappresentati e nell'eseguire materialmente le operazioni a volte il risultato viene fuori sbagliato. È importante riuscire ad accorgersi mentre facciamo l'operazione quando questo succede. Eh, due note veloci sul fatto che noi rappresentiamo i numeri in eh, binario, in base 2, no? usando le cifre 0 e 1 ma eh, è un po' noioso scrivere un numero grande, diciamo così, solamente con 0 e 1, quindi se dovessi scrivere un numero 0110011101 lo posso fare, ma è un po' lungo, è di, di fatto è un po' come quando vi chiedono un codice fiscale o un sono tante cifre da, da copiare e ci si sbagliano facilmente. Allora, si sono adottati dei modi eh, abbreviati, in certo senso, di rappresentare gli stessi numeri binari, eh, usando delle basi che sono la po una potenza della base 2. Ad esempio, la base 8, eh, 8 chiaramente è 2 alla terza. Eh? Noi possiamo rifare tutto il ragionamento che abbiamo fatto la volta scorsa, partendo dalla base 10 e arrivando alla base 2. Ecco, potremmo fare questo stesso ragionamento arrivando alla base 8. Qui noi potremmo scrivere dei numeri in base 8 e quindi con la formula, la formula, che è la sommatoria di a con i per 8 elevato a i no? dove a con i sono le cifre del numero in base 8 noi siamo, normalmente lo facciamo in base 10, abbiamo imparato a farlo in base 2 potremmo farlo in qualunque base che sia un numero intero positivo maggiore di 1 quindi nessuno ci vieta di fare questo ma eh, cosa succede? Eh, se io vado a vedere questa espansione, questo A con i per 8 elevato i, questi A con i sarebbero delle cifre ottali, diciamo, si chiamavano ottali, cioè in base 8, eh, del numero che stiamo rappresentando. Ma io però, un qualunque numero, questo A con i, che è un numero compreso tra 0 e 7, ok? Qualunque numero compreso tra 0 e 7, perché in base 8 le cifre che ho a disposizione sono solamente i numeri tra 0 e 7, lo, posso, lo potrò sicuramente decomporre eh, in eh, base 2. Quindi questo A con I lo potrei sem sempre scrivere come, eh, chiamiamolo, un, chiamiamolo B con 2 per 2 alla seconda più B con 1 per 2 alla prima, più b con 0, per 2 alla 0. Che cosa ho fatto qua? Eh, fatemi solo correggere perché... Per 2 alla 0. Cosa ho fatto? Ho preso una con i, Ok? che era un numero, completo, un numero intero completo da 0 e 7, che è una cifra, e l'ho scritta perché mi andava eh, come espansione del numero in base 2. Quindi se A con I fosse, a con I fosse in questo caso eh, 5, l'avrei scritto come 1, 0, 1 in base 2. 1, 0, 1 in base 2 significa fare questa sommatoria. Allora, cosa capita? Se voi, adesso vi, vi risparmio tutti i passaggi, se voi fate questa operazione su ogni cifra di un numero scritto in base 8, quello, e lo confrontate con lo stesso numero scritto in base 2, quello di cui ci accorgiamo è che ogni cifra in base 8 corrisponderà esattamente a tre cifre in base 2. E quindi quando io ho un numero come 271 in base 8, a un certo valore. Se io prendessi il numero 10111001, quello che è sito sopra in base 2, ha lo stesso valore decimale. Questa, versione, questa conversione da base 10 a base 2, da base 10 a base 8, la potremmo averla fatta indipendentemente e troveremo questi due numeri. A questo, quello che osserviamo è che se io prendo il numero in base 2, prendendo le sue cifre a 3 a 3, quindi prendo queste 3, queste 3, queste 3 e leggo queste cifre da sole, come se fossero staccate dal resto, in base 2, qui ottengo un 1, che è uguale a questo. Qui ottengo un 7, 4 più 2 più 1, che è uguale a questo. E qui ottengo un 2, che è uguale a questo. Detto in altri termini, per passare da un numero rappresentato in base 2 a un numero rappresentato in base 8, o viceversa, è sufficiente semplicemente eh, leggere, ogni gruppo di tre cifre come se fosse, in base 2, come se fosse un'unica cifra in base 8. Okay? Se ragionate su queste sommatorie, ma noi non entriamo in questo dettaglio, non, non, non che sia difficile ma ci farebbe solo perdere un po' di tempo, eh, vi accorgete che in realtà l'espansione del numero in base 2 e l'espansione del numero in base 8 sono compatibili perché, eh, È qua il motivo, perché 8 è è una potenza di 2 e quindi quando io vado avanti con le potenze di 2 a un certo punto troverò 2 alla terza troverò coincide con 8 alla prima 2 alla sesta coincide con 8 alla seconda e così via per quello che le potenze dell'8 sono allineate ogni tre potenze del 2 questo vuol dire che noi abbiamo una scorciatoia se noi volessimo scrivere questo numero che avevo scritto prima binario lungo no? scomodo da scrivere in base 2 lo posso scrivere in base 8 e in base 8 sarebbe qualcosa come 5 prendo questi tre numeri, fanno un 5, poi prendo questi tre numeri successivi, un 1, poi prendo i tre numeri successivi e un 6, e poi ho 0. Quindi io posso scrivere 0615 indicando che è un numero in base 8 eh, e che è del tutto equivalente a scrivere quel numero di prima indicando che è un numero in base 2. Quindi i programmatori spesso usano queste abbreviazioni scrivendo un numero in base 8 o eh, più spesso ancora scrivendo un numero in base 16 parlando dei numeri binari quindi un numero binario non lo scriviamo mai per esteso con 1 e 0 ma lo scriviamo sempre con delle rappresentazioni diciamo così abbreviate eh, in base 16 è più comodo eh, rispetto alla base 8 perché il 16 eh, ovviamente è eh, 2 alla quarta e quindi varrà la stessa regola per cui una cifra della base 16 corrisponde a quattro cifre della base 2 1 2 3 4 l'altra cifra in base 16 corrisponde a quattro eh, cifre in base 2 e così via quindi eh, avere gruppi di 4 è più comodo che avere gruppi di 3 semplicemente perché un byte è fatto da 8 bit Oppure una parola fatta da 16 o 64, che sono multipli di 4, ma non sono multipli di 3. Quindi in base 8 è sempre un po' un pasticcio, perché hai 3, 3, 3 bit, e poi ti rimane sempre qualche bit fuori, no? perché la, la larghezza della parola di memoria non è un multiplo di 3. Eh, ovviamente in base 16 ci, ci dobbiamo inventare qualche cosa, perché se in base 10 le cifre sono dallo 0 al 9, in base 8 le cifre sono dallo 0 al 7, in base 16 le cifre sarebbero dallo 0 al 15 però 15 deve avere un simbolo suo e quindi in base 16 si usano le lettere dell'alfabeto per indicare eh, la cifra che vale 10, la cifra eh, la indichiamo con A, la cifra che vale 11 la indichiamo con B, la cifra che vale 12 la indichiamo con C, il 13 con D, il 14 con E e il 15 lo indichiamo con F, mm? eh, perché abbiamo bisogno di una cifra sola il cui valore numerico pesi 12, tanto per dire. Mm? Okay. Eh, quindi se noi scriviamo questo numero B9 eh, sarebbe B vale 11 per 16 alla prima più 9 per 16 alla 0 okay? e quindi basterebbe fare conto e vedere quanto vale questo numero oppure passiamo, quindi per passare dal eh, base 16 alla base 10 basta semplicemente applicare la formula per passare dalla base 16 alla base 2 è molto più veloce invece da ragionare, per raggruppamento di, di cifre. Quindi vedremo molto spesso dei numeri scritti in base 16 e diremo, questi sono numeri binari. E voi mi dite, no, ma no, sono numeri in base 16. Sì, sono numeri in base 16, ma eh, li usiamo come scorciatoia per rappresentare numeri binari perché basta semplicemente ricopiare, non c'è bisogno di fare nessun calcolo. Okay? Questo 1, 0, 1, 1 è 8 più 2 più 1 fa esattamente 11. E questo 1 0 0 1 fa esattamente 9, 8 più 1, okay? Quindi non, non abbiamo fatto nessun calcolo per passare dalla base 2 alla base 16. La base 16 prende anche il nome di esadecimale, quindi die, esa 10, esa vale 6 e decimale vale 10, quindi 10 più 6, si usa a volte il simbolo H o a volte il simbolo X per indicare che eh, sono numeri eh, esadecimali. Ok? Mm? Eh, le cifre in base 16 sono queste, no? tutte le cifre numeriche sono queste, che sono composte dalle, va, dalle nostre cifre, dallo 0 al 9 e poi da altre 6 cifre aggiuntive, no? per cui usiamo le lettere dell'alfabeto, come abbiamo detto prima. Per cui, se io avessi, che ne so, se mi dicessero che un numero vale 3f in base 16, mettiamo un h per ricordare che è in base 16, eh, questo che cos'è? E' uh, un numero di due cifre, quindi avrò 16 alla 0 moltiplicato la cifra F più 16 alla 1 moltiplicato la cifra 3. La cifra F vale 15. Ok? Mm? vale al valore numerico di 15 noi non abbiamo un sim potremmo inventarci dei segni strani potremmo chiamarle eh, che ne so col fiorellino col cuoricino con l'asterisco ma per comodità le chiamiamo queste cifre eh, che hanno un valore una cifra unica che ha un valore superiore al 9 usiamo le lettere dell'alfabeto eh, questo 3f no, è un numero che se qualcuno ha voglia facciamo il conto e vediamo quanto vale in base 10 ma se lo dovessi eh, trasformare in base 2 F vale 15 e 15 in base 2 si scrive con 4 1. 3 in base 2 si scrive 0,011. E quindi ogni cifra della base 16 corrisponde a 4 cifre della base 2. Ogni gruppo di 4 cifre della base 2 corrisponde a una cifra della base 16. Quindi si può andare avanti e indietro eh, esattamente così, semplicemente sostituendo cifre a cifre. Quindi uno non ha voglia di scriversi tutti gli zeri gli 1, ma semplicemente li raggruppa 4 a, 4, a 4 a 4 e scrive le corrispondenti eh, cifre esadecimali eh, in modo, diciamo così, più, più compatto. Eh? È un modo compatto per rappresentare i numeri binari, né più né meno. Però può far comodo, a volte lo possiamo trovare, a volte, eh? senza fare calcoli. Eh, I calcoli sono da fare solamente se lo vogliamo passare da e verso la base 10, perché la base 10 chiaramente è quella... Che non è una potenza di 2, e quindi dovremmo fare i calcoli con le divisioni, i resti, eccetera, eccetera. No? Eh, questo numero qua, beh, facciamo il conto: 3 per 16 fa, così completiamo la slide, 3 per 16 fa 48, no? mi, mi sembra di ricordare, 48 più 15, 8 più 5 eh, fa 3, con riporto di 1, con il 4 più 1, 5, 1, 6, 63 se non sbaglio. Hm? Eh, questo in base 10. Quindi con il numero 63 base 10 lo possiamo scrivere 3f in base 16 oppure 0,0 seguito da 6,1 in base 2. Ok? Vabbè, ma questi sono semplicemente dei modi diversi di scrivere i numeri decimali. Eh, le domande che mi faceva la volta scorsa invece erano ma sì, ma eh, mi hai raccontato i numeri positivi, ma come facciamo con i numeri negativi? Allora proviamo adesso a costruire no, un castello, noi conosciamo i numeri cosiddetti in binario puro che sono i numeri semplicemente positivi, interi, e sopra i numeri binario puro li estendiamo per costruire i numeri, eh, diciamo così, con segno. E ci inventiamo dei modi, usando solo sempre lo 0 e l'1, ci inventiamo dei modi per rappresentare U interpretare questi zeri e questi uni in modo diverso in modo da pensare anche di usarli in, in numeri con segno e qui ci possiamo inventare come anzi vedremo che ci sono più modi diversi di rappresentare sempre numeri con segno partendo dai numeri in binario puro eh, e poi faremo la stessa operazione per vedere i numeri eh, decimali e così via i numeri frazionari come i floating point eh, tenete conto che noi in base 10 stiamo barando perché quando rappresentiamo un numero negativo in base 10 scriviamo ad esempio meno 5 cioè noi usiamo la rappresentazione decimale per rappresentare il valore il valore assoluto del numero e poi aggiungiamo un simbolo in più che è un meno o un più davanti al numero questi simboli non fa parte delle cifre numeriche è un simbolo aggiuntivo che ci siamo inventati ci siamo presi la briga di inventare nessuno ci ha detto di no nel calcolatore io non posso dire che 5 è 1,0,1 e meno 5 è meno 1,0,1 perché? Ma perché semplicemente questo meno non ce l'ho. Perché dentro il calcolatore lui può solo avere zeri e uni, non può avere dei meno, degli asterischi, dei più, eccetera. Poi impareremo a fare i caratteri, ma qui allora stiamo, stiamo pensando proprio a livello base. Allora, questo meno non lo posso usare, mi devo inventare un modo per rappresentare il segno dei numeri usando solo unic le uniche cifre che il calcolatore conosce, cioè lo 0 oppure l'1. Allora, il modo più semplice è eh, quello che viene chiamato modulo e segno che in qualche modo scopiazza ciò che facciamo in decimale e poi però ci accorgeremo che la soluzione è più semplice è la prima che ci viene in mente ma non è la più efficace Qual è, cosa ci dice la rappresentazione in modulo e segno ci dice guarda se tu vuoi rappresentare dei numeri che siano sia positivi che negativi dimmi quanti bit hai a disposizione hai 8 bit a disposizione va bene di questi 8 bit 7 n-1, eh? diciamo, se ne abbiamo n uguale 8, 7 usali per il valore assoluto e 1 usalo per il segno. Quindi, me lo devi dire prima, mi devi dire prima che di questi 8 bit io voglio rappresentarli in modulo e segno. Cioè voglio dedicare un bit per rappresentare il segno del numero. Se siamo d'accordo così, allora eh, e quando il primo bit del numero varrà 0, qui sto rappresentando un numero positivo. Quando questo bit varrà 1, sto rappresentando un numero eh, negativo. Lo decidiamo, è una convenzione. Ci siamo messi d'accordo così, c'è una legge o una regola. Scegliamo di fare così. Quindi in questo modo abbiamo, prendiamo un caso semplice n uguale 4. Se io vi do un numero che è 1010, e vi dico che questo numero è rappresentato in modulo e segno, voi mi direte che questo, il valore di questo numero è meno 2. Perché meno 2? Ma perché con n uguale 4 bit. Il primo bit lo isolo e lo uso per rappresentare il segno. In questo caso un 1 rappresenta un numero negativo. E il valore assoluto del numero è chiaramente lo, eh, lo, lo dovrò leggere sui bit che rimangono solo sui tre bit rimanenti. Se invece volessi rappresentare il numero eh, più 5 scriverei 0101. 0, 1. No? Questo è più, perché il bit di segno vale 0, 5 perché i bit rimanenti valgono 5, valgono 1, 0, 1. È chiaro che così ho da una parte raddoppiato dall'altra dimezzato i numeri che posso rappresentare. Cioè, raddoppiato perché adesso posso rappresentare non solamente i numeri positivi, ma anche quelli negativi. Ma nello stesso tempo li ho dimezzati perché il valore assoluto del numero... Avendo io 4 bit a disposizione, sono costretto a usarne solamente 3 per il valore assoluto del numero. E quindi avrò dei numeri che saranno ovviamente più piccoli. L'intervallo di rappresentazione dei numeri positivi è più piccolo. Eh, mentre su 4 bit, in, se io avessi il binario puro, fatemelo rappresentare con BP, binario puro, oppure in modulo e segno, in binario puro io posso rappresentare i numeri che vanno da 0 a 15, ok? In, con, su 4 bit, no? seguendo il mio esempio. In modulo segno posso, potrò rappresentare i numeri che vanno da meno 7 a più 7. No? Perché un bit lo uso per il segno, mi rimangono 3 bit e questi altri 3 bit mi rappresentano un valore assoluto che può variare da 0 fino al massimo a 7. Quindi uso in modo diverso gli stessi bit che ho. Ho 4 bit, eh, li scelgo di usare in modo diverso. Attenzione che se io vedo solamente dei bit, quindi qualcuno mi fa vedere eh, un numero e dice, ah, senti, ho trovato un numero sul marciapiede, vale così, 1100. Quanto vale? Eh, se lui non mi dice qual è la codifica di questo numero, se questo numero è codificato in binario puro, questo vale eh, 12. Se è codificato in modulo segno questo vale meno 4, ma senza conoscere la codifica non ti posso assolutamente dire quanto vale quel numero, no? solamente i bit non hanno questa informazione. Noi quindi dobbiamo avere un, una rappresentazione di un numero e l'informazione sulla codifica che è stata usata. Quindi questo è un modo semplice per poter estendere ciò che sapevamo fare sui numeri positivi anche sui numeri negativi. Un bit su 4 chiaramente è tanto, però se abbiamo un numero intero su 64 bit e decidiamo di usarne uno su 64 per il segno e gli altri 63 per il valore assoluto, non è che ci perdiamo tanto probabilmente, no? Almeno diciamo così in percentuale. E questo, dicevo, è il modo eh, più semplice di estendere i numeri dal, eh, dal binario puro al modulo e segno, qui ci sono alcuni esempi simili a quelli che abbiamo fatto. Ehm, eh, Simone mi dice che se non mi dicono qual è la codifica non sottintendiamo che sia pur sarebbe, conosc finché conoscevamo solamente la codifica in binario puro mh, non c'era dubbio adesso che impariamo a conoscere più di una codifica se non ci rendiamo conto che se non mi dicono la codifica io non posso fare nulla quindi non lasciamo nulla sottinteso quando uno programma il calcolatore non può essere sottinteso si sì, fai la somma di questi due numeri ma inventati tu come sono codificati no, va, va detto esplicitamente okay? eh, i numeri interi in Python ad esempio sono sempre numeri relativi mm, non sono mai numeri assoluti positivi eh, però questo è specificato ben scritto nel linguaggio quindi non diamo nulla mai per, per sottinteso ecco ehm, i numeri in modo segno nonostante siano molto semplici da capire sono altrettanto scomodi da, eh, da usare e questo noi non ce lo ricordiamo più ma eh, quando facevamo, non so se quarto o quinto elementare, eh, ci, ha, ci, hanno, ci ha abbastanza complicato la vita. Eh, quando abbiamo scoperto che per fare una somma tra due numeri negativi eh, o tra due numeri di segno diverso, in realtà devo fare la sottrazione. E quando ho due numeri, un numero negativo e sottraggo un numero positivo, in realtà devo sommare i valori assoluti. No? Noi le abbiamo imparate ovviamente queste, queste regolette, no? se devo sommare o sottrarre numeri concordi, numeri discordi, che cosa devo fare? Poi è arrivata l'algebra, allora non ci siamo più eh, diciamo così, accorti di queste, di queste differenze tra somma e sottrazione. Ma nella rappresentazione dei numeri, quando facciamo i conti a mano, effettivamente continuiamo eh, a, a gestire le, tutte le operazioni con dei casi particolari cioè ad esempio se devo fare la somma di due numeri e i numeri sono concordi quindi sia A che B sono positivi in realtà faccio la somma dei valori assoluti se sono entrambi negativi anche qui dovrò fare la somma dei valori assoluti dei due numeri ma poi ci devo mettere il segno meno davanti e così via e quello che facciamo noi in base 10 dovremmo farlo fare al calcolatore in base 2 quindi vuol dire che ogni singola operazione il calcolatore dovrebbe prima fare dei controlli sul segno e poi decidere quale operazione fare tra queste quattro. Eh, vabbè, se non ci fosse alternativa, ci accontenteremmo, ma eh, è già un punto di scomodità e di rallentamento anche delle operazioni, no? quindi è scomodo. Eh, L'altra cosa un po' antipatica è che se io vado a vedere due numeri, che sono questi, e li leggo in modulo di segno, questo qui fa ovviamente 0, e quello sopra fa anche lui 0. sappiamo che il 0 col, col meno davanti è sempre 0. Quindi avrei due numeri, scusate, due rappresentazioni, due codifiche binarie, diverse, perché sono diverse questi, che però in realtà hanno lo stesso valore numerico. Non muore nessuno. Però immaginatevi quando a un certo punto in Python scriviamo if a uguale uguale a b, eh, due punti allora per realizzare questa operazione di uguale non basta che io confronti le sequenze di bit perché ci sono dei casi particolari in cui la, a sequenze di bit diverse in realtà corrispondono valori numerici uguali allora eh, questo complica la vita e si cerca di evitarlo allora i ricercatori già 50 anni fa hanno scoperto che esistevano dei metodi più furbi non, dal, no, non più intuitivi, meno intuitivi. Questo è molto intuitivo, è banale, così come facciamo in base 10. Meno intuitivi, ma matematicamente più comodi. E eh, hanno, diciamo così, scoperto o inventato la rappresentazione cosiddetta in complemento a 2, che è quella che si usa sempre. La rappresentazione di modulo di segno si usa molto, molto di rado. Dentro i calcolatori, normalmente il calcolatore lavora in complemento a 2. Qual è il trucco? della codifica in complemento 2 allora anche qui isoliamo un bit che è il bit più significativo e lo usiamo per rappresentare il segno quindi immaginiamo di avere un byte di 8 bit e diciamo il bit più significativo quello di per su 7 non lo usiamo come valore ma lo usiamo come segno solo che anziché dargli un valore moltiplicativo così come facciamo mettendo un segno meno davanti stiamo moltiplicando per più 1 o moltiplicando per meno 1 gli diamo un valore additivo, cioè diciamo che questo bit, mentre tutti gli altri bit valgono 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, questo bit vale meno 2 alla 7. Cioè 2 alla 7 è il valore che lui avrebbe in binario puro. Io decido, chiamo in complemento 2 la codifica di un numero in cui il peso del bit più significativo viene preso col segno negativo. Okay? Quindi facciamo i nostri esempietti in base sui 4 bit. Su 4 bit avrò i numeri, le cifre che hanno peso 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2 e meno 2 alla 3. Quindi cosa capita? Capita che se io ho eh, nella posizione del bit più significativo 1, 0, il resto del numero è in binario puro, su 3 bit. Ovviamente uno l'ho perso, il primo bit lo perdo come già lo perdevo prima. E quindi qui ho, che ne so, 1, questo qua è un bellissimo 5. Se io però avessi un 1 qua davanti, devo sommare, ad esempio al solito 101 di prima, non cambiare di disegno, ma sommare meno 8. 2 no, alla terza vale 8, no? quindi questo vale meno 8. Quindi questo numero sarebbe meno 8, più 5, che fa meno 3. Questo numero vale meno 3. Meno 8 più 5. Um, le proprietà delle del, del, del somme di potenza del 2 fanno sì che la somma di tutte queste cifre che compongono fatto il valore del numero sarà sempre minore o uguale a questo valore 8. Cioè su 3 bit il numero massimo che posso ottenere è 7. Questo bit vale meno 8. Su 7 bit la somma di tutti i numeri che posso ottenere al valore massimo sarà 127. Questo vale meno 128. Quindi vuol dire che io sto facendo una somma di due fattori, di due termini, scusate. Uno è negativo. L'altro è positivo, ma il, fattore, il termine della somma il termine positivo, è sicuramente minore in valore assoluto di quello negativo. Questo mi permette di dire che se io vedo che il primo bit è un 1, sicuramente è il numero negativo. Se il primo bit è uno 0, sicuramente è il numero positivo, perché ho fatto la somma di tutti i termini positivi. Ok? Quindi il primo bit funziona anche come indicatore di segno, non è un segno più o un segno meno, ma è una zavorra, prende il numero e lo porta giù sott'acqua di meno 128 se sono in base ai su 8 bit, meno eh, 8 se sono su 4 bit. Quindi è facile da leggere, eh, perché guardando il primo bit capisco qual è il segno. È facile da calcolare perché tutto sommato segue la stessa regola della sommatoria delle potenze di 2 con una, una sola piccola eccezione che la potenza più alta la devo prendere col segno meno davanti. Quindi leggere un numero eh, non ci crea grossi problemi. Vediamo questo numero qua nell'esempio della slide. Se qualcuno ci dice che è un numero scritto in complemento 2 come lo possiamo ehm, decodificare? E anche qua separiamo il primo bit e tutti questi valori eh, avranno un peso che dipende dalla loro potenza di 2, 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2, alla 3, 2 alla 4, 2 alla 5, con la differenza che questo è un meno 2 alla 5, complemento 2, il, pe il peso del bit più significativo è negativo, va preso in modo negativo. E quindi abbiamo un numero che è qui, no? 8 più 4 più 1, quanto fa 13? 8, 4, 12, 1, 13, a cui sommo meno 32 e il risultato complessivo è il meno 19. Okay? Eh, ovviamente, come dice Filippo, un bit lo spendo sempre, cioè non c'è santo. Un bit per rappresentare il segno lo spendo sempre e quindi potrò rappresentare dei numeri che usano, se io qui ho 6 bit, ne userò, ne userò solamente 5 per rappresentare il numero, perché il sesto mi serve per rappresentare il segno. Cioè non mi posso, su 6 bit, avrò comunque sempre 2 alla 6 combinazioni diverse. Poi sono io che scelgo se queste 2 alla 6 combinazioni rappresentano i numeri positivi tra 0 e 63, 2 alla 6 alla 64, oppure se rappresento i numeri tra meno 63 più 63. Le combinazioni sono sempre le stesse. Sono io che scelgo come usare a seconda di ciò che mi serve. Um, 1, 1, 0, 1 non è meno 3 dove l'ho fatto? Sì, infatti è meno 3. Mi, schiede, mi chiede Matteo se 1, 1, 0, 1 è meno 3 perché è meno 8 più, più 5. È l'esempio che abbiamo fatto nella slide prima e effettivamente avevamo scritto che fa meno 3. Non so se è eh? chiaro. Ok? Um, quindi sembra un po' strano no? a prima vista ma poi in pratica ci accorgiamo che uh, è abbastanza semplice no? um, anche qua fare le operazioni, le conversioni in particolare se io devo prendere un numero decimale e convertirlo in binario in complemento 2 uh, allora non cambia nulla ci mettono 0 davanti più il resto del numero in binario puro. Se invece il numero è negativo, eh, devo fare un po' attenzione a, a, a come rappresentare il numero. Eh, qui c'è un'operazione un che c'è un, un esempio di come fare, ma ve lo faccio vedere in modo eh, prima, diciamo un po di più intuitivo e poi vediamo, vediamo il meccanismo. Volevo eh, solo rispondere anche al che mi dice che se l'esponente fosse pari il numero diventerebbe negativo no attenzione che non è meno, eh, è, è meno 2 alla 5 okay? quindi il meno è fuori dalla potenza quindi con qualunque esponente eh, il, il, il valore è sempre, sempre negativo anche se fosse, fosse su 7 bit sarebbe meno 2 alla sesta quindi meno 63, meno ehm, 128 Um, ok, allora immaginiamo di voler convertire un numero negativo, prendo quello della slide dopo, eh, meno 12. Quindi nella slide dopo mi chiede, facciamo la parte di convertire il meno 12 eh, in base 10, che è in base 10, convertirlo in base 2, in base 2, in codificato in complemento 2 lo prendiamo come complemento a 2 mm? eh, su quanti bit? su 5 bit su 5 bit ok? vediamo come fare questa operazione lo facciamo prima intuitivamente poi vediamo sulle slide qual è diciamo così, il meccanismo che, che, ci, che ci insegna a farlo anche in modo più meccanico Uh, 5, 2, allora, su 5 bit allora prepariamoci 5 bit quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5 e le potenze saranno 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 e meno 2 alla 4 il complemento 2 l'unica cosa che dobbiamo ricordarci è questo meno qua davanti allora il numero meno 12 è palesemente un numero negativo Essendo un numero negativo, di sicuro qua ci vuole un 1. Perché visto che è una somma di tanti termini, di cui l'unico negativo è questo e tutti gli altri sono positivi, per avere il risultato negativo quello deve essere un 1. Questo 1 ha un valore che è un peso di 2 alla quarta, quindi meno 16. Giusto? Allora, se quell'1 ci deve essere perché il numero lo voglio negativo. E quell'1 da solo vale meno 16. Cosa dovrò sommare al meno 16 affinché il totale faccia meno 12? Più 4, no? Più 4. Allora 4, e lo so già scrivere, è 0, 0, 1, 0. Quindi basta semplicemente, per questo si chiama complemento a 2. No? Quanto manca per arrivare al 16? Se io ce ne sono 12, ne mancano 4. E questa è l'operazione che stiamo facendo. Se io faccio questa somma ho meno 16 più 4 che fa esattamente meno 12. E noi l'abbiamo, diciamo così... Um, ci siamo ricondotti alla codifica del numero positivo perché la, la parte, la componente negativa del numero l'abbiamo fatta a parte, l'abbiamo calcolata a parte um, cerco di decodificare la domanda di Massimiliano che mi dice un, uh, con questa codifica esistono dei numeri doppi tipo 111 in base 2 diventa uh, allora mi dici che lui mi dice che 1, 1, 1 in complemento 2, in base a 2, quindi in complemento a 2, eh, vale giustamente, questo è il segno e gli altri sono il valore, quindi vale meno eh, 0, 1, 2, quindi meno 2 alla 2 più 2 alla 1 più 2 alla 0. Quindi abbiamo meno 4 più 3, che fa meno 1. Quindi quel numero esatto vale meno 1. 1, 1 mi dici tu che 1, eh, 1 in complemento a 2 vale eh, meno 2 alla 1 più 2 alla 0, cioè, eh, cioè meno 2 più 1, cioè meno 1. Quindi questi due numeri sono lo stesso numero. Sì, uno espresso su 2 bit, l'altro espresso su 3 bit. Allora, questo ci dà lo spunto per capire come passare da un numero di bit a un numero di bit maggiore. Se io ho dei numeri solamente positivi, quindi avessi il solito 5, l'ho scritto su 4 bit. Se io scrivo 5 così, o se lo scrivo così, o ci aggiungo ancora uno zero davanti, nessuno si scandalizza, nessuno mi dice, ah, attenzione, qua ci vuole uno zero. Nessuno mi sta dicendo eh no, sono tanti modi diversi di scrivere il 5, non è più unico. No, semplicemente eh, aggiungo degli zeri davanti e questi zeri non cambiano il valore del numero. E questo è normale. Ok? lo facciamo già in base 10, gli zeri davanti è come se davanti ad ogni numero ci fosse alla sua sinistra una sequenza infinita di zeri, che tanto non ne cambiano il valore. La stessa cosa si può fare con i numeri negativi. Quindi io avevo il mio, eh, prendiamo eh, 1, 1, 0, 1, cioè meno 3. Okay. Io posso mettergli davanti non 1, 0, se li mettessi davanti uno 0 farei un grosso danno. Proviamo a scriverlo qua in un colore diverso: 0 1 1 0 1. Questo qui non è più meno 3, vale più eh, 13. No? Mm, no. Ma se invece facessi la prova a mettendogli davanti un 1. quanto vale questo numero? Eh, facciamoci il conto vale eh, dunque 1, 2, 4, 8, 16 meno 16 più 8 più 4 più 1 quindi 8 più 4 più 1 fa 13 meno 16 fa meno 3 e se aggiungo un altro 1 davanti 1, 1, 1, 1 0, 1 questo numero quanto vale? Anche qui facciamo i conti, meno 32 più 16 più eh, 8 più 4 più 1. Quindi qui abbiamo, questo qua faceva già 13 prima, 13 più 16 siamo a 29, 32 meno 29, 29, 30, 31, 32, 32 fa meno 3 e così via cioè così come da, per un numero positivo possiamo sottintendere una quantità infinita di zeri alla sua sinistra un numero negativo ha sottintesi una quantità infinita di uni alla sua sinistra e la cosa funziona perché vedete che ogni volta io prendo un meno 16 questo meno 16 lo trasformo in più 16 e poi sottrago 32 allora se voi fate la somma fa 0. Cioè un meno 16 che è diventato più 16 ha guadagnato 32 unità. Poi ne tolgo 32 e sono esattamente lo stesso valore. Se aggiungo ancora un 1, aggiungerò, prenderò il meno 32 facendo diventare più 32, perché non è più il segno, ho guadagnato 64, ma mettendo un 1 davanti quello vale meno 64 e sono da capo. Ok? Quindi eh, in complemento 2... Allargare, questa operazione si chiama estensione del segno. Se sentite parlare di estensione del segno, eh, significa aggiungere davanti 0 per i numeri positivi, o aggiungere davanti 1 per i numeri positivi, in modo da avere lo stesso numero rappresentato su un maggior numero di bit, su una quantità maggiore di bit. Ok? Bisogna no, fare attenzione, appunto lo 0 davanti non, non mi mantiene sempre il numero, solamente lo mantiene se, se, sono, se i numeri erano positivi. No? Questa è la presentazione in complemento 2. Ehm, eh, Massimiliano mi dice se il primo bit ha la stessa cifra del secondo bit, è solo un altro modo di presentare lo stesso numero quando scriviamo 0,37. Sì, la, in realtà ecco, in decimale noi non abbiamo questo trucco perché... Eh, come vi dicevo il segno più e il segno meno è diverso dalle cifre no? quindi abbiamo solamente il fatto che lo zero può essere sottinteso ma il bit di segno non è sottinteso perché eh, lo usiamo in modo diverso no? eh, qui ci sono, ci sono sia gli zeri sottintesi per numeri positivi che gli uno sottintesi per numeri negativi quindi non spaventiamoci quello che abbiamo imparato però è un'altra cosa è che per poter leggere un numero io devo sapere non solo come è codificato ma anche quanti bit su quanti bit ha rappresentato. Okay? Perché se loro mi dicono guarda che è un numero che è 1-1 su 4 bit, io ti dico sì, ma cos'è? No, questi non sono 4 bit, sono solamente 2. Devi dirmeli tutti e quattro affinché io possa capire se questo 1-1 è un 3 oppure è un meno 1. Ok? Ragionando in complemento 2. Quindi è necessario essere sempre espliciti rispetto alla codifica. Um, tutto questo l'abbiamo fatto semplicemente ragionando sull'unica cosa che vi ho detto del complemento 2, cioè il fatto che il bit di peso più significativo va preso col segno meno, e di fatto basta quello. Alcuni preferiscono dei metodi un pochino più meccanici per rappresentare i numeri negativi. E questa slide, diciamo così, ci insegna come fare. Cioè immaginiamo noi avevamo convertito meno 12, ok? Eh, Questo rai ci dice guarda che tu il meno 12 lo puoi rappresentare seguendo una procedura fatta di tre passi che sono questi 1, 2, 3 scrivi il numero in binario diciamo così finora abbiamo chiamato binario puro, binario positivo complementa il numero e somma 1 eh, questa è l'operazione meno 12 se lo vuoi scrivere su 5 bit in complemento 2 partirei dallo scrivere il più 12 sempre su 5 bit sempre in complemento 2 essendo più 12 c'ha il più davanti c'ha uno 0 davanti e poi rappresenta semplicemente il 12 poi prendo questi 5 bit e li inverto complemento ogni singolo bit dove c'era 0 diventa 1 dove c'era 0 diventa 1 dove c'era 1 diventa 0 e così via e poi a questo questo valore Sommo 1. Faccio questa operazione in cui prendo quel valore che ho ottenuto dalla complementazione dei bit del numero positivo e sommo 1. E la somma avviene con le regole del riporto che conosciamo, quindi 1 più 1 fa 0 col riporto di 1, 1 più 1 fa 0 col riporto di 1, 0 più 0 più 1 di riporto fa 1 e così via. Le, le, la regola della somma che abbiamo imparato la volta scorsa. E ciò che viene è la rappresentazione in... Um, Complemento 2 di meno 12, che noi già 10100 che noi già conoscevamo, l'abbiamo fatta qua senza onestamente faticando di meno. No? Ci cioè abbiamo pensato, ragionato un pochino di più per dire che, che numero ci vuole qua, eh, però abbiamo fatto meno passaggi, abbiamo fatto meno calcoli. Quindi possiamo fare queste conversioni ragionando già cioè così su qual è la componente negativa, qual è la componente positiva del numero, oppure applicare questo metodo che anche qua funziona se vogliamo sempre se vogliamo possiamo prendere un altro esempio no? se vogliamo convertire eh, magari il non so facciamo il meno 18 su 6 bit in complemento 2 quanto fa? allora usando questo meccanismo io devo fare tre passaggi il primo, passaggi, il primo passaggio è scrivere il valore di più 18 su 6 bit allora ho 6 bit eh, 18 vale eh, dunque 16 più 2 fai no? pensando alle potenze del 2 quindi 16 più 2 vuol dire che 1 non ce l'ho 2 ce l'ho 4 non ce l'ho 8 non ce l'ho 16 sì e questo vale già 18 quanti bitoni? Ho? ho 5, visto che devo fare il numero su 6 bit, aggiungo un sesto bit. Ok? Quindi ho semplicemente pensato alle potenze del 2 che sono contenute nel 18, 16 mi dà questo 1. Ehm, in questa posizione, eh, dove qua? 16 mi dà questo, scusate, 1 in questa posizione, 16 più 2 mi dà questo 1 in quest'altra posizione, il 2, e aggiungo uno 0 davanti. Perché stiamo scrivendo un numero positivo, ricordiamocelo su 6 bit. Poi il secondo passaggio è, eh, abbiamo detto, inverto i bit, inverto i bit. E quindi avrò 1, 0, 1, 1, 0, 1. E poi l'ultimo passaggio che è sommo 1. Sommo 1, quindi gli sommo 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ho scritto 1 su 6 bit, perché ovviamente il mio mondo è su 6 bit. Faccio questa somma, 1 più 1 fa 0, con un riporto di 1. 1 più 0 fa 1. Eh, e poi basta, perché non ho più riporti sotto dei 0, quindi mi basta ricopiare il numero. Quindi questo è il valore del meno 18, il complemento 2 su 6 bit, se non ci crediamo basta fare le verifiche perché questo vale, abbiamo detto, 1, 2, 4, 8, 16, 32, meno 32. E questo numero invece, questa parte qua, vale 2 più 4 più 8 che è 14. Giusto? 32 meno 14 fa esattamente meno 18 ok ehm... scegliete il metodo che preferite no? il metodo più intuitivo dicendo io metto un meno 32 e mi chiedo che cosa manca al meno 32 per arrivare a meno 18 e scopro che manca 14 e scrivo il 14 su sui 5 bit che mi sono rimasti oppure eh... Applico questi tre passaggi e arrivo ovviamente allo stesso risultato, facendo più conti ma pensando di meno, ma ragionandoci di meno. E questa è l'operazione di conversione dalla base 10 al complemento 2. Okay? Sul complemento 2 si possono poi fare, una volta che ho i numeri rappresentati in complemento 2, posso fare le operazioni solite, la somma, la sottrazione, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il vero motivo per cui hanno inventato il complemento 2. Il modo per fare la somma e la sottrazione per i numeri in complemento 2 è identico al metodo di somma e sottrazione per i numeri in binario semplice, in binario puro. Le stesse regole. Voi mi dite, ma no, ma devi fare attenzione, perché quando io ho un riporto che questo riporto va a finire sul bit di segno, quello fa casino, no? perché sto facendo un riporto di un numero positivo su uno negativo. Ecco, Quello che si scopre, andando a studiare meglio le operazioni, è che eh, in realtà le cose si mettono a posto da sole, cioè il, il, il, il più col meno si semplificano, e eh, se tu hai dei numeri che sono codificati in binario puro e li sommi, la stessa codifica la leggi in complemento 2 e fai la somma, e ecco, il risultato viene esattamente identico in termini di bit. Poi il valore numerico vero, il valore decimale, è diverso, perché quel bit lo leggo, lo decodifico in modo diverso. In pratica significa che dentro il calcolatore un non ci sono due circuiti elettronici, uno che fa la somma in binario puro e l'altro che fa la somma in complemento 2. Perché queste due somme funzionano nello stesso modo. C'è un circuito solo. Questo non succederebbe con la rappresentazione in modulo e segno. Perché abbiamo visto che in modulo segno quando devo fare una somma ho quattro casi particolari, devo fare somma oppure sottrazione, eccetera. Quindi la meccanica, la macchinetta per fare la, circu la circuiteria, per fare la somma in modulo segno è diversa e più complicata rispetto a quella per fare la somma in binario puro. Mentre si usa sempre il complemento 2 proprio perché fare le somme e sottrazioni in complemento 2 si fa esattamente usando la stessa macchinetta, che, eh, che usiamo per, eh, per il binario puro cioè praticamente noi potremmo avere due numeri in complemento 2 li vogliamo sommare non abbiamo voglia allora prendiamo un nostro compagno che abbia seguito la lezione scorsa ma non quella di oggi quindi non sa neanche che cos'è il complemento 2 gli diamo questi due numeri e gli diciamo somma lui la somma l'ha imparata la settimana scorsa la fa pensando di sommare due numeri positivi salta fuori il risultato diciamo grazie questo risultato magari è un numero negativo, non è un numero positivo, ed è casualmente, non casualmente, diciamo così, matematicamente il risultato corretto di quell'operazione. Okay? Quindi in pratica la, la gestione dei segni si, si compensa automaticamente usando la stessa meccanica dell'operazione eh, dell di somma normale. Mm? Um fare somme o fare sottrazioni esattamente, esattamente nello, stesso, eh, nello stesso metodo, ok? Eh, qui c'è un esempio, adesso questi numeri non sono no, forse ben allineati sulla slide, ma cerchiamo di, di leggerli. Immaginiamo di voler fare questa somma in complemento 2. Questa è una somma di un numero, noi lo riconosciamo, positivo più un numero negativo. Facciamo finta di non pensarci però, Ok? e facciamo la somma normale bit a bit. Quindi 0 più 1 fa 1, 1 più senza riporto, 1 più 1 fa 0 col riporto di 1, quindi abbiamo 1 più 0 più 1 di riporto che fa ancora 0 col riporto di 1, poi c'è di nuovo uno 0 col riporto di 1, a questo punto c'è un 1, perché 0 più 0 più 1, 1 più 0 fa 1, 0 più 1 fa 1, e così via. Quindi io ho fatto questa somma, senza pensare ai segni. Pensavo semplicemente alla regola di somma dei bit. In realtà ho sommato un numero positivo più un numero negativo e mi è saltato fuori un numero negativo. Sarà giusto? Eh, io prima vi ho detto a parole, sì è giusto, andiamo a verificarlo. Eh, in questo caso abbiamo che il primo numero, se lo convertissimo in base 10, varrebbe più 38. Il secondo numero, se corrispondo in base 10, varrebbe meno 53 e il risultato varrebbe meno 15, sempre negativo. Eh, e, eh, e guarda caso è proprio il valore giusto. Okay? Quindi eh, il segno è venuto negativo perché in realtà il secondo numero in valore assoluto era minore del primo, ma questo non abbiamo dovuto pensarlo noi semplicemente è venuto fuori dai calcoli ovviamente fino a quando come mi suggerisco nella chat non, si capi, non capita una, una condizione di overflow ecco la stessa cosa capita con la sottrazione eh, adesso qui se volete potete farvi vari passaggi ma eh, viene esattamente uguale 0-1 non si può fare quindi prendo un 2 e con 1 di, di prestito e mi rimane 2-1 fa 1 qui avrò 1 meno 1 meno 1 quindi devo ancora prendere un prestito di qua eccetera eccetera e questo prestito si annulla con questo 0 e vado avanti e anche qua qui faccio la sottrazione tra un numero positivo meno un numero negativo in realtà quello che sto facendo è una somma dei valori assoluti il risultato giustamente mi è venuto negativo, positivo un numero positivo più grande del numero di partenza questo è ciò che ci stavamo aspettando e faceva 91 quindi questo funziona sempre fin tanto che il risultato dell'operazione sia ancora rappresentabile nei bit che ho a disposizione altrimenti sappiamo già che il meccanismo di overflow mi dice che ehm, la situazione di overflow mi dice che il risultato che vedo che leggo nei bit non rappresenterà più il risultato vero dell'operazione ma rappresenta un numero eh, un numero diverso allora, c'è un paio di domande nella chat. Alessio che mi dice eh, nel caso precedente togliendo 3-1 di fila rimarrebbe 1 0, -0 -1, e quindi meno 15 comunque giusto. Eh, non... no, devo dire che se mi puoi rifare la domanda non capisco cosa intendi con togliendo 3-1 di fila. Ah ok, tu stai dicendo... Uh, questi 3 1 li puoi semplificare perché abbiamo visto che sono i bit di segno possono essere sottintesi uh, se è questo, sì si potrebbe ma ricordiamoci che noi lavoriamo sempre su un numero dichiariamo prima quanti bit abbiamo a disposizione quindi poi non posso giocare dicendo ne aggiungo 2 o ne tolgo 3 se lavoro su 8 bit questi sono 8 bit devo dare sia gli addendi che il risultato sempre su 8 bit ok? Poi per pigrizia dice lo scrivo solo su 5, va bene, vale sempre 15. Però eh, queste operazioni hanno senso e riusciamo a capire se sono valide solamente se il numero di bit in cui rappresentiamo ogni numero da, a partire dagli input ad arrivare fino ai risultati è sempre spesso sullo stesso numero di bit. Christian mi chiede un altro esempio in cui sommo due numeri eh, negativi, ma non è un grosso problema. Proviamo a sommare. Eh, ad esempio non so eh, lavoriamo su, su 4 bit per facilità ok eh, sommiamo meno 3 più non so meno 2 che noi sappiamo fa meno 5 vediamo cosa salta fuori in binario allora su 4 bit abbiamo ovviamente eh, i, i pesi che sono 1, 2, 4 e meno 8 ok quindi il meno 3 lo rappresento con meno 8 più 5. Il meno 2 lo rappresento con meno 8 più 6. Quindi meno 8 più 6. E voglio fare la sottrazione. Okay? Allora, 1 meno 0, uso la regola della sottrazione normale, 1 meno 0, 0. 0 meno 1 non si può fare, quindi prendo 1 di prestito di qua e qui avrò quindi un 2, 2 meno 1 fa 1. Qui devo fare 1 meno 1, meno 1, non si può fare, prendo un prestito. Quindi a questo punto qui avrò un 2, 2 più 1, 3, meno 1, meno 1, 1. Qui dovrò fare 1 meno 1, ancora meno 1, quindi prendo un prestito e qui ho un 2, 2 più 1, 3, meno 1, meno 1 fa 1. Quindi il risultato che è saltato fuori è meno 8. Eh, cosa ho sbagliato? Ho sbagliato al primo. Scusate, 1 meno 0. Non me lo dite che, che fa 1. E poi abbiamo. E non c'è un ricordo, scusate. Eh. Diciamo che la rifacciamo da capo. Perché ho sbagliato proprio il primo passaggio e quindi tutti gli altri di conseguenza. 1-0 fa 1, senza nessun riporto. Ah, era somma, ecco perché mi sono incasinato. Somma di due negativi. Ok. Ok, pensavo due cose insieme e non, non va fatto questo mai. Sempre pensare una per volta. Allora, ricominciamo da capo. Una somma, giustamente. Grazie. Vediamo di farcela. 1 più 0, 1, questo è facile, 0 più 1, 1, 1 più 1, 0 col riporto di 1, 1 più 1 più 1 fa 3, cioè 1 col riporto di 1. Questo è il risultato, e se vado a vedere fa meno 8 più 3, che fa proprio meno 5. Meno 8 più 3. Il risultato è venuto giusto nonostante ci fosse questo riporto in uscita dal bit più significativo. Quel riporto lì c'è, ma noi non lo vediamo perché se il nostro mondo finisce su 4 bit, il quinto bit non esiste. Quindi in questo caso abbiamo avuto eh, un, eh, un, un riporto diciamo così, in uscita dal numero, ma in realtà abbiamo avuto anche un riporto dal penultimo verso l'ultimo, no? questo 1 qui, quest'altro 1 che fanno sì che eh, alla fine un riporto in entrata più in uscita si, si annullano in un certo senso e il risultato viene giusto, ehm, viene giusto sempre. No? Eh, non, non vi sto qua a dimostrare che è così, no? perché altrimenti ci metteremo un'ora solamente per vedere questa operazione. Ok. No? Eh, quello che dobbiamo capire però è che le regole per, per operare in due cose. Uno, che il meccanismo per fare l'operazione in complemento 2 è identico al meccanismo per fare l'operazione in binario puro. Quindi mentre faccio l'operazione posso non pensare al complemento 2. Agisco come se i numeri fossero in ehm, binario puro. Adesso anche con la sottrazione sarebbe venuto se avessi fatto la sottrazione eh, corretta. È uno. la seconda cosa è che l'indicazione che prima ci faceva capire che ci poteva essere un overflow cioè il fatto che ci fosse un riporto che non andava da nessuna parte che mi ha perso e questo causava un overflow in binario puro ecco nel complemento 2 non è più così il fatto che ci sia questo riporto non crea problemi e allora la regola per accorgerci dell'overflow sarà diversa Okay, qui non è diverso il modo di fare l'operazione, il modo di fare l'operazione è lo stesso, il modo di accorgersi dell'overflow è diverso invece. Cosa capita? E questa è la regola per riconoscersi dell'overflow in complemento 2. Se io devo sommare, qui parliamo di somme, due numeri che hanno segno diverso, non ci sarà mai overflow. Somma un positivo più un negativo, e il risultato sarà sempre compreso tra i due matematicamente, no? A più B, se A e B hanno segno diverso, il risultato è sempre compreso tra A e B, perché sarà quello negativo più qualcosa oppure quello positivo meno qualcosa, quindi sicuramente è in mezzo ai due. E quindi se A e B erano rappresentabili su, su 8 bit, a maggior ragione un numero che è tra di loro compreso sarà rappresentabile sullo stesso numero di bit. Quindi non, non dobbiamo mai pensarci. L'unico problema è se sto cercando di sommare due numeri che hanno lo stesso segno. Allora in questo caso faccio l'operazione e poi vado a vedere il segno del risultato. Allora se sommo due numeri positivi il risultato sarà positivo. Se mi viene un bit 1, un segno negativo, vuol dire che c'è stato overflow. Se sommo due numeri negativi mi aspetto che il numero risultato sia negativo sommato due numeri negativi mi aspetto che il risultato sia negativo il risultato è venuto negativo e quindi sono a posto e quindi è giusto il numero se per caso fosse dato fuori uno 0 in questa posizione allora overflow laddizione la, eh, non, non avrebbe funzionato eh, se provassi a fare delle somme con dei numeri più grandi eh, il cui risultato non ci sta su 8 bit quindi potessi fare che ne so meno 5 più eh, meno 5 per dire per farne una e quindi meno 5 sappiamo già che si scrive meno 8 più 3 più meno 5 facciamo questa somma 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 3 1 fa 1 col riporto di 1 qui c'è un 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 ecco ciò che è successo è che io ho sommato due numeri che erano negativi e il risultato stranamente è uscito positivo. E questo indica proprio che l'operazione ha dato un risultato sbagliato, e in questo caso si è verificata una condizione di overflow. Che, si, che in complemento 2, lo ripetiamo ancora, si può eh, verificare solo se faccio somme di operandi che hanno lo stesso segno, segno concorde e il segno del risultato non ha lo stesso segno degli operandi, questo è l'unico caso. Se invece gli operandi hanno un segno diverso, il ehm, complemento 2 non si può eh, mai verificare. Eh, Marco mi dice una cosa nella chat, eh, dice ma io non ho voglia di fare le sottrazioni, no? non posso fare le somme. Sì, ma fai attenzione. Perché se tu hai un numero, no? Marco ha la sua idea, è, se lo capita bene, è del tipo ma se io dovessi fare eh, 3, che so, più 3, meno meno 3 ad esempio, no? eh, non ho voglia di imparare a fare la sottrazione. E allora faccio una somma, faccio meno, più 3, più, più 3. Quindi trasformo una sottrazione in una somma Cambiando il segno dell'operando che è lecito, va benissimo. Attenzione però a come si fa a cambiare il segno in complemento 2, perché se io ho eh, meno 3, che è sempre sui nostri 4 bit, abbiamo ormai imparato che vale 1 1 0 1, cioè meno 8 più 5, per ottenere più 3 non posso cambiare semplicemente il bit, il bit di segno. Cosa faccio? Ho fatto carino di nuovo. Yeah. Eh, non posso cambiare semplicemente il bit di segno e metterlo 0 e poi continuo a 1, 0, 1 perché questo non fa più 3, questo fa più 5 ok? quindi posso cambiare, trasformare una somma in una sottrazione semplicemente cambiando il segno secondo operando ma in complemento 2 cambiare il segno a un numero non significa invertire il bit di segno no? Il meno 3 si scriverà ovviamente, eh, il più 3 sarà 0, 0, 1, 1. Okay? Ehm, certo che si può fare, si fa ad esempio col meccanismo di prima. Questa operazione qua che abbiamo visto nelle slide, inverto i bit e sommo 1 è quello che cambia il segno. Cambia il segno al numero. Quindi se voglio cambiare il segno un numero in complemento 2, faccio questi due passaggi. Infatti eravamo partiti da più 12 e abbiamo ottenuto meno 12. Facendo come? Invertendo i bit e sommando 1. Si può fare. Se convenga fare questo e poi fare la somma, oppure convenga imparare a fare la sottrazione, siamo lì in termini di complessità di numero di operazioni che dobbiamo fare. Ok? Eh, ma non spaventiamoci di questo complemento 2 che suona un po' strano più che altro per il nome ma perché in realtà poi l'operatività se ci ricordiamo solo che il bit più significativo vale meno 2 alla eh, in realtà da lì possiamo ricavare tutto fare tutte le operazioni eh, Simone mi dice non ho capito perché nel fare questa somma eh, non consideriamo il riporto finale e eh, perché questo riporto quindi questo riporto finale qui questo 1 che c'è qua perché questo 1 cade sul quinto bit e se noi abbiamo detto che il nostro mondo il nostro calcolatore in questo momento lavora su 4 bit il quinto bit non esiste non c'è e quindi non lo vedo quell'uno lì noi se lo facciamo con carta e penna sappiamo che dovremmo sommarlo ma dovremmo sommarlo a chi a qualcuno che non esiste e allora di fatto non sommiamo, lo, ign lo ignoriamo tranquillamente. Nel complemento 2 noi lo ignoravamo quel bit perché comunque non avremmo avuto un posto in cui sommarlo, ma ne avremmo tenuto conto dicendo attenzione che c'è un overflow nel binario puro. Invece nel complemento 2 possiamo ignorarlo del tutto. L'unica cosa che ci interessa per rilevare l'overflow è solamente, come abbiamo visto, il segno del risultato. Ok? Quindi quell'uno non lo potremmo mai comunque sommare. In binario puro mi indica una presentazione di overflow, in complemento 2 non mi indica un bel niente. Può esserci o non esserci quel riporto, non, non lo uso e non mi dà nessuna informazione utile. Okay? Quando noi usiamo numeri in complemento 2, anche qua, no? già come, facevamo con, come avevamo ragionato sui numeri in complemento 2, in modulo e segno, è chiaro che l'intervallo di rappresentazione si riduce rispetto ai numeri di binario puro perché devo avere un po' di numeri negativi e un po' di numeri positivi. Eh, la particolarità del complemento 2 è che eh, questo intervallo è asimmetrico, diciamo. No? Nel senso che il numero più negativo di tutti è il numero che si scrive 1 seguito da tutti i zeri, ovviamente, perché è un termine negativo e lo sommo. Tutti quelli positivi non li metto e così ottengo il numero più negativo possibile. Non dite ai vostri professori di matematica che dico più negativo. Eh. Ehm, il numero più positivo che posso ottenere, come lo scrivo? Eh, dovrò mettere ovviamente, se voglio il numero positivo, il bit di segno pari a zero e tutti gli altri bit che sono positivi li devo mettere tutti. Cercare di sommare più roba che posso quindi il numero più piccolo che posso scrivere in complemento 2 è 1 seguito tanti zeri e il suo valore decimale chiaramente vale eh, il peso del bit più significativo cioè il famoso meno 2 alla 7, meno 2 alla 3 meno 2 alla n-1 il peso del bit più significativo preso col segno meno il valore Positivo massimo sarà quello che otterrei in binario puro avendo un bit in meno. Quindi la formuletta del binario puro ci diceva che poteva rappresentare i valori fino a 2 alla n-1, in questo caso non è n ma è solo n-1 perché un bit l'ho tolto, un bit l'ho perso chiaramente. Quindi questo è n-1 perché se io voglio rappresentare un numero in complemento 2 su 8 bit, se questi fossero 8 bit, la parte positiva è solamente di 7 bit, quindi questo n-1 mi rappresenta il fatto che su n bit uno l'ho già usato per il segno, diciamo, e gli altri li uso solamente per il valore. Solamente gli altri li posso usare per il valore. Quindi abbiamo questi intervalli di rappresentazione in cui alla fine c'è un numero negativo in più rispetto ai numeri positivi. Ma questo perché? Beh, semplicemente perché lo zero conta tra i positivi perché lo 0 si scriverà zero come si scriverà eh, tutti i zeri e c'è solo questo modo di scrivere lo 0, non c'è il doppio 0 come facevamo come poteva capitare nel, nel modulo segno e visto che allo 0 davanti lui si mangia una delle combinazioni che servono ai numeri positivi no? quindi questa piccola simmetria ma non ci, non ci disturba più di tanto Semplicemente l'intervallo di rappresentazione ha un negativo in più rispetto a quanti positivi può, può ottenere. Mm? Ehm, ok, questo per quanto riguarda i numeri eh, interi. Ok, numeri interi in binario puro, numeri interi in complemento 2, su questi sappiamo fare le operazioni di base, somma e sottrazione, sappiamo riconoscere quando si verifica una situazione di overflow nel caso del binario puro. Lo, me ne accorgo dal, ehm, dal riporto. Nel caso del modulo di segno, nel, del complemento 2, il modulo di segno non lo impariamo, ce lo possiamo dimenticare. Eh, nel caso del complemento 2, me ne accorgo del segno del risultato, eh, dal valore corretto del segno del risultato. E qua possiamo andare avanti, no? nel senso che abbiamo, eh, siamo partiti dal binario puro. Abbiamo costruito i numeri reali inventandoci il complemento 2 e capendo un po' come funziona quindi qui abbiamo solamente i numeri naturali in certo senso qui abbiamo i numeri interi e poi potremo arrivare ai numeri reali come? Eh, con una rappresentazione più complicata che permetta di rappresentare i numeri reali noi, noi l'abbiamo già eh, un po' vista no? in, in, in Python c'è una rappresentazione con i float che si chiama floating point che permette di rappresentare numeri eh, appunto che hanno dei valori reali e non solamente dei valori interi, eh, su che cosa si basa questa rappresentazione? Eh, iniziamo a vederla, poi, eh, chiaramente la, la finiamo di approfondirla nella prossima lezione. Eh, eh, eh, rappresentare un numero reale è molto più complicato no? rispetto a un numero intero, proprio perché eh, i numeri reali sono eh, che noi, i numeri che noi chiamiamo reali no? sono eh, possono avere un range molto ampio di valori e possono avere un numero di cifre decimali molto elevato. E, e, e, ad esempio, no? per rappresentare un numero reale io potrei voler rappresentare il numero eh, il numero eh, diciamo, il nostro amico 3 π greco, quindi 1, 4, 1, 5, 2, 7, eccetera, eccetera, molte cifre decimali, ma il numero trovato è un numero piccolo. Oppure potrei voler rappresentare qualcosa come, eh, non so, il, eh, il 6,02 per 10 alla 23, se me lo ricordo bene, no? eh, il nostro caro numero di Avogadro, quindi molto grande. Magari ho poche cifre decimali, ma una grande potenza no? del, del 10. Oppure posso avere qualche cosa come eh, 10 alla meno 40. 7,5, questo non mi invento, non mi viene in mente nessuna costante matematica che abbia un, un esponente negativo. I reali sono, sono, sono, sono maledetti, no? in un certo senso. Eh, sono molto estesi, molto estesi verso il più infinito o il meno infinito. Possono essere molto densi vicino allo zero, perché abbiamo molti valori che hanno un valore positivo, e poi loro stessi hanno una precisione infinita fatta di tantissime cifre decimali. Quindi serve avere una rappresentazione che tenga conto di tutte queste, ehm, di tutte queste particolarità. Eh, purtroppo non riusciamo a fare quello che ci dice Massimiliano, cioè razionali, i razionali, i trascendenti, eccetera, eccetera, eh, perché in realtà noi parliamo di numeri reali, ma in realtà non sono i numeri reali, sarebbero in realtà numeri razionali e neanche tutti nemmeno tutti. No? Eh, approssimiamo dei numeri eh, reali con un numero finito di bit e quindi siamo obbligati a fare qualche tipo di, di, di approssimazione, quindi un numero trascendente come un pi greco non riusciremo mai a rappresentarlo. No? Eh, eh, un numero, come di avvocato, su 23 cifre, forse non riusciremo mai a rappresentare tutte 23. Ci dovremmo accontentare delle prime, no? una precisione di 10 alla meno 23, forse non riusciremo a, a ottenerla. Okay? Allora, qual è l'idea? Ehm, l'idea potrebbe essere quella di due idee diverse, no? due, due impostazioni diverse, anche qua. Partiamo da quella più intuitiva e poi per poi arrivare a quella che in realtà si usa l'idea più iterativa potrebbe essere quella di rappresentare i numeri reali con un meccanismo tipo, che si chiama virgola fissa. Noi abbiamo un certo numero di bit a disposizione, supponiamo di avere 32, decidiamo così, ci svegliamo un mattino, che di questi 32 bit ne usiamo eh, che ne so, 24 per la parte intera e 8 per la parte frazionaria. Quindi decidiamo arbitrariamente, arbitrariamente che un qualunque numero eh, reale, chiamiamolo reale tra virgolette, quindi un'approssimazione di un del numero reale per, per quanto riusciremo a fare, lo rappresenteremo eh, dividendo la parte intera dalla parte frazionaria, rappresentando la parte intera su 24 bit e rappresentando la parte frazionaria su 8 bit. Boh, la virgola... Anche qui in, in base 10 noi usiamo un segno in più diverso per rappresentare la virgola. In binario non c'è, può esserci solo 0,1, non c'è il segno virgola e quindi questa virgola dovrà essere sottintesa, dovremo dire noi dove la indichiamo, dove immaginiamo che ci sia, perché lei fisicamente non c'è, fa parte della codifica. Io ti dico guarda, rappresentato un numero in virgola fissa eh, dicendo che ho 8 cifre di parte frazionaria. Come funziona questo tipo di, di, eh, di codifica? Beh, funziona semplicemente con la stessa formula. Se qui ho le potenze che sono 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2 e così via, se ero 24 bit, alla fine arriverò fino alla 2,23, Sulla parte frazionaria lavorerò con delle potenze negative. 2 alla meno 1, 2 alla meno 2, 2 alla meno 3, eccetera. 2 alla meno 4 e così via adesso non stiamo qua eh, non fa parte diciamo così degli obiettivi del, del, del, del corso è entrare nel dettaglio di questa presentazione no? però per fare un esempio semplice se io avessi eh, 1 0 1 0 e mi dicessero che questo è un numero in virgola fissa con due bit di parte intera e due bit di parte frazionaria questo varrebbe 2,5 perché ho che cosa? ho l'1 2, un mezzo, un quarto. Eh. Proseguo le potenze del 2, ma noi lo, in base 10 lo facciamo già, eh, un decimo, un centesimo, un millesimo, un decimillesimo, eh, anziché decimi saranno me mezzi, un mezzo di un mezzo, un mezzo di un mezzo di un mezzo e così via. Mm? Eh, quindi si usa questo metodo. Si può usare questo metodo. Questo metodo però ha un difetto, chiaramente, che io devo sapere a priori. Quanta precisione mi serve nella parte intera, quanta precisione mi serve nella parte frazionaria e quindi non potrò rappresentare contemporaneamente nello stesso programma questi due numeri perché questo secondo numero col meno 40 mi serve una parte frazionaria grandissima, la parte intera non mi serve, mentre invece su questo mi serve solamente parte intera perché la parte frazionaria sicuramente sarà dopo 23 cifre di parte intera quindi non mi interessa più entra nell'errore nell di approssimazione avere un programma unico che ti dice guarda tu puoi rappresentare i numeri frazionari ma solamente in questo range avere un linguaggio di programmazione di questo genere sarebbe molto limitativo allora quello che si sono inventati e quello che ci diciamo così, andremo a vedere la prossima volta è invece un meccanismo di virgola mobile in cui eh, la posizione della virgola immaginaria non è fissa ma può essere spostata avanti e indietro quindi posso decidere dinamicamente quante cifre ci sono davanti alla virgola e quante cifre ci sono dietro la virgola. Questo è il concetto di base. Poi lo si fa con un meccanismo diciamo così, un pochino più complicato, dividendo mantissa l'esponente, un po' come facciamo in base a 10 sulla notazione scientifica, però richiede un pochino più di tempo per essere spiegato, quindi lo rimandiamo alla prossima lezione di teoria che probabilmente cadrà eh, la settimana prossima. Quindi vi ringrazio per questa sera, ci interrompiamo a questo punto, domani proseguiamo con gli esercizi sulle liste e sulle, sulle tabelle, e così come anche il, il laboratorio prossimo sarà ancora sempre su questo argomento liste e tabelle, fino a iniziare poi l'argomento nuovo dei file la settimana prossima. Grazie a tutti, scusate per gli errori di calcolo, cerchiamo di rifarli in bella la prossima volta meglio e buona serata a tutti.